Ciao! Se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Ciao cari amici del canale Teologia 1, è un piacere essere di nuovo con voi. Stiamo trattando Cristo nell'Antico Testamento e più precisamente nel Pentateuco. Adesso iniziamo a vedere le profezie messianiche, che è un argomento molto importante. La prima, cosa, insomma, la prima premessa è dire che le tratteremo in una maniera molto sintetica, molto veloce, con, insomma, citando soltanto alcune, non tutte, e facendo qualche commento, perché sarebbe in realtà necessario approfondire, fare studi tipo di un'ora e così via per ognuna delle così chiamate profezie messianiche. Allora, volevo ricordarvi una cosa che ho detto parecchie volte nei video precedenti ed è che, insomma, di solito quando si parla di cristologia vetro-testamentaria si, si centra sulle profezie messianiche. Il problema di questo approccio è che così si insegna che Cristo nel Pentateuco e, e tutto l'Antico Testamento, insomma le referenze a lui, sono contenute soltanto in questa lista di profetie messianiche e questo non è così. L'Antico Testamento va studiato e esaminato nella sua organicità e come cristiani eh, sappiamo che Egli è il Logos, è il rivelatore di Dio e quindi questo ci permette di approcciarci allo studio lettero-testamentario da un'ottica diversa, noi quindi sapendo che è Cristo stesso che si rivela, che dichiara il messaggio di Dio, essendo appunto Egli il Logos, il Rivelatore. Quindi, allora, detto questo, andiamo a iniziare queste profetie messiane, che vediamo oggi quante riusciamo a fare. La prima cosa che volevo Dire, per introdurre questo argomento, e ciò che ci dice il grande professore Alfred a. Edersheim, che è stato un giudeo convertito al cristianesimo, e lui nel suo capolavoro, The Life and Times of Jesus and Messiah, che ce l'ho qua con me, volevo farvelo vedere, questo libro è un capolavoro, ve lo consiglio, in italiano purtroppo non c'è, io ce l'ho in inglese, in, in spagnolo c'è, ma mh, purtroppo la, la versione non mi convinceva più di tanto e preferisco sempre, mh, se, se riesco, ecco, e poter li, eh, leggere i libri in, eh, in originale. No? Allora lui, eh, Alfred Edelstein, in uno degli appendici di questo libro che vi ho appena fatto vedere, si dice che la lista di passi dell'Antico Testamento che si applicano al Messia negli scritti rabbinici più antichi è di 456, così distribuiti 75 dal Pentateco, 243 dai profeti e 138 dagli altri scritti. E poi continua a dirci Edersheim che a sua volta questi questi qua sono supportati da più di 558 citazioni separate dagli scritti rabbinici. E inoltre a tutto, tutto questo, ancora Everson ci dice che la lista, nonostante tutto il lavoro che è stato fatto e le cure, non si può pensare che sia completa. Quindi, eh, nonostante tutte, mh, insomma, tutte queste cifre che sono gigantesche no, riguardo le profezie messianiche, Ederson ci dice che ancora ci sarebbero di più. Quindi iniziamo con la prima profezia messianica che qui tutti o quasi tutti sono d'accordo, si tratta di quella di Genesi 3,15. Questo passo, insomma, questa profezia viene anche chiamata il Proto Evangelium, cioè il primo Vangelo, perché eh, Abbiamo lì proprio un resoconto, anche se molto generale, di, di ciò che è il Vangelo. No? Questo, questo è molto molto importante e uno studio di questo passo penso che sia fondamentale. Adesso io non ne starò molto tempo a, a parlare di questo, ma vi consiglio insomma, di andare da voi a, a rivedervi questo passo di Genesi 3,15, che com come sapete il contesto, insomma dopo la creazione, l'uomo è posto in un'ambientazione, in un, in, un in un contesto, in un posto ideale, no? proprio nel posto perfetto, ma l'uomo purtroppo cade, pecca, si rivela contro Dio disubidendo. Il, il comandamento, l'unico comandamento che allora le aveva dato, cioè l'uomo messo nel posto ideale, l'uomo che aveva 100% libero arbitrio e in quel preciso momento, prima che il peccato entrasse nel mondo, quello che fa è appunto rivelarsi contro il Signore, il, il loro creatore. Insomma, sapete, conoscete molto bene, quindi non voglio soffermarmi su questo. Lì abbiamo il Nahash, il serpente, che li tenta, fa sì che l'uomo e la donna si rivelino contro, contro Dio. E, e quindi avviene la caduta, il disastro, il peccato entra nel mondo, la corruzione e via dicendo. E, insomma, lì, lì abbiamo veramente tutti i concetti che riguardano la necessità della redenzione, della salvezza, perché perché il peccato entra nel mondo e corrompe ogni cosa, no? anche il, il, il creato, la natura, la terra e via dicendo. A proposito di questo, e non volevo dimenticarmi di questa citazione, di uno dei Targum riguardo appunto a questo fatto del Messia e dello stato delle cose in cui si trova tutto il creato, no? l'universo nella sua interezza, allora commentando appunto questo, questo versetto di Genesi 3,15, questo Targum ci dice che il Messia ristabilirà l'ottimo stato dell'universo che è turvato dalla caduta dell'uomo. Quindi Ecco, come vi dicevo qui, abbiamo appunto, in questa prima profezia messianica, un resoconto un po' della, della economia della salvezza, va bene, anche se in una maniera molto generale, ma in quest'ottica, in questa luce, poi le, le successive rivelazioni, le successive profezie ci faranno ancora capire meglio, no? E ci sarà ancora ci saranno più particolarità a questo riguardo. Comunque, allora leggiamo il versetto che comunque tutti voi conoscete, una parte insomma, che riguarda appunto la venuta del Messia e quindi dice, io porrò in amicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Allora, la prima cosa che dobbiamo vedere qua è questa. Allora, ripeto, dice io porrò in amicizia fra te e la donna, ovviamente sta parlando Dio, e si sta riferendo al Nahash, al serpente, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Allora, la nuova riveduta che sto citando qui in questa occasione, Dice questa progenie, va bene? Allora, il testo ebraico usa il pronome, il pronome personale terza persona maschile e quindi who. Quindi letteralmente il versetto sarebbe così: o in amicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Lui ti schiaccerà il capo e quindi questo pronome personale che è una, una, possiamo interpretarlo come una chiara riferenza a colui che sarà il, il discendente per antonomasia della donna e cioè il messia che sarà colui che eh, schiaccerà il capo del serpente. La vulgata latina ha tradotto lei e quindi come se il pronome ebraico fosse he e non who, e questo poi ha portato delle, dei fraintendimenti e delle interpretazioni completamente errate, no? e, in, interpretazioni che erano legate insomma, a tutto, tutto il concetto della mariologia e via dicendo, adesso non voglio entrare in, in questo argomento, comunque il, il pronome lì enfatico, terza persona maschile, ebraico who e ci fa capire appunto che si tratta del, del discendente della donna. Ovviamente questa, questa inimicizia che c'è tra il serpente e la, e la discendenza della donna è anche corporativa, e, e cioè tutto eh, il popolo eh, di Israele, eh, nel, insomma, coloro che... Ehm, essendo discendenti della, della donna e che si sono avvicinati al Signore, che erano vicini al Signore, sono, sono stati, eh, hanno avuto a, a, a che fare no? con, con delle difficoltà e quindi questa lotta eh, continua che c'è stata e che, che troviamo in tutta l'economia della salvezza, anche nel, nella storia no? di Israele e via dicendo e anche perché no nella nella storia della Chiesa. No? Quindi questa lotta, questo combattimento è, è, è evidente. Allora qui mi sembra che già oggi vedremo soltanto questa, questa prima profezia perché non voglio fare il, il video molto lungo. Ci sono citazioni che eh, ci rimandano a questo passo, no? ad esempio eh, Galati 4.4, Isaia 7.14, che poi vedremo a suo momento, anche Ebrei 2.14, che ci parlano appunto del Messia in quanto discendente diretto e compimento di questa profezia. E quindi eh, in Galati 4.4 nato da Dona, in Isaia 7.14 comunque poi vedremo un po' un po' più avanti, insomma, che poi viene ripreso da Matteo nel suo Vangelo. In Ebrei 2.14 il fatto è un verso molto enfatico riguardo all'incarnazione del Logos, l'incarnazione del Verbo, invece nei versetti prima Giovanni 3.8, Giovanni 12.31 e Romani 16.20, lì vediamo appunto questo combattimento tra il Messia e il serpente, tra il Messia e, e Satana. Allora, l'identificazione del serpente con Satana la, tro la troviamo nell'ultimo libro della, della Bibbia, e quindi nell'Apocalisse. E anche, insomma, se è studiato l'Apocalisse con, con eh, il libro della Genesi, eh, si capiscono tante cose, no? Il primo libro della Bibbia e l'ultimo libro. Della Vivia. Allora, volevo citare qui eh, Ballinger, o Bullinger, non il Riformatore, eh, um, um, questo è un, è un altro eh, insomma, è un teologo inglese, un commentatore della Scrittura, è uno dei miei preferiti. Comunque, lui dice, riferendosi alle espressioni calcagno e capo, che qui abbiamo. Abbiamo letto in questo versetto, dice «Queste denotano le sofferenze temporanee della progenie, della donna e quindi il Messia, e la completa distruzione di Satana e le sue opere». Allora, questo, questo perché? Perché comunque questi termini, da una parte è il, il calcagno, la parte più, più bassa, diciamo così, e quindi ci parlano delle, delle sofferenze del Messia, invece quando si usa questa espressione forte no? di schiacciare il capo proprio è, è la, la distruzione del serpente e delle sue opere. Allora io direi che possiamo finire qua perché siamo già a più di 15 minuti mi sembra e quindi direi che possiamo riprendere la prossima volta con le successive profezie messianiche e quindi la prenderemo da Genesi 9 con la benedizione di, di Shem eh, quindi allora mh, questa prima profezia messianica è molto importante ci parla del conflitto eh, cosmico che c'è di come il peccato e la, e la e la corruzione, insomma, il peccato ha portato, scusate, la, la corruzione, il, la, la devastazione, la, la rovina, eccetera, no? Insomma, quel contesto, e i versetti precedenti e, e, e successivi, no? Adesso oggi abbiamo solo citato il, quello direttamente che riguarda la profezia messianica, ma abbiamo un po' parlato del contesto Immediato appunto per, per capire, e quindi questa promessa messianica che, che si dà ai, ai nostri padri Adamo ed Eva è molto importante, no? e, e, e non, non lascia loro insomma nella, nella, proprio cioè in quello stato di disgrazia, no? bensì il Signore già in quel momento. Così terribile dà una promessa di grazia e quindi promette che questa discendenza, questo Hu, lui, della donna schiaccerà veramente il capo del serpente. E quindi ci sarà poi una ricostituzione, una rigenerazione del creato. E le cose saranno veramente messe a posto no? Da, appunto da questo discendente dal Messia e quindi noi come cristiani crediamo che il Signore Gesù Cristo è stesso. Bene, vogliamo finire qua, grazie per la vostra attenzione, ci rivedremo prossimamente appunto per continuare a vedere queste profezie messianiche nel Pentateuco. La grazia sia con voi, ciao!